Salve e bentrovati alle previsioni del tempo per la giornata di mercoledì 29 luglio 2020. Il quadro attuale mostra la lenta avanzata delle correnti esterne sulla stabilità dell'atmosfera mediterranea. In analisi a questi dati è prevista prosecuzione del cielo generalmente chiaro sia in partenza che verso l'inoltre del mattino ad esclusione dei probabili rovesci sul Tirolo e l'Udinese attesi a metà giornata tali perturbazioni potrebbero intensificarsi sull'epicentro tirolese durante la seconda metà del giorno, ed inoltre estendere sulle Alpi Occidentali l'attività temporalesca durante le ore notturne. Pertanto è previsto vento medio in incidenza appenninica, in lieve ascesa i settori alpini ed in accennata discesa le coste esposte all'Ibeccio, le quali proseguono nella diminuzione di intensità avvicinandosi alla condizione di mare calmo in prossimità dei bacini interni del Mediterraneo. La risposta dell'alta pressione fa registrare inoltre aumento nei rilevamenti delle temperature massime nella maggiore parte delle regioni. In conclusione si saluta con l'augurio di buona giornata.